A proposito di sport di base, torna a trovarci il presidente nazionale della Wisp, Tiziano Pesce. Ciao Tiziano! Ciao Ugo, buongiorno a te e a tutti tu, i tuoi radioascoltatori grazie come sempre dell'attenzione No, no, grazie a te per aver accettato ancora una volta il nostro invito perché tra le tante notizie no, che eh, sono sempre quelle aspettiamo che il governo ci dia una mano aspettiamo che ci sia una mediazione che ci possa essere qualcosa di buono anche per lo sport che arriva dal territorio io quando ho visto che c'è questo accordo ICS-WISP ho detto, aspetta che forse, insomma, l'Istituto per il Credito Sportivo che parla con la WISP e c'è qualche opportunità ehm, per promuovere il terzo settore, lo sport di base, eccetera, andiamo a vedere se il presidente Tiziano Pesce ci può dire qualche cosa. Insomma, ehm, nuove opportunità da questo accordo, presidente? Proprio così, Ugo, una collaborazione importante, ecco, quella fra WISP e DCS, l'Istituto per il credito sportivo presieduto da Andrea eh, Abodi in virtù della sottoscrizione proprio di una convenzione eh, fra le due organizzazioni, appunto fra l'UISP e DCS nello scorso dicembre che eh, ha l'obiettivo, ecco, diciamo così, di, di portare come anticipavi un'ulteriore opportunità, delle ulteriori opportunità o comunque Contributi concreti al percorso complicato, difficile di ripartenza dello sport di base per ovviamente sostenere la nostra rete associativa, sostenere soprattutto le associazioni e le società sportive che proprio in questi mesi, in queste settimane eh, ce la stanno mettendo tutta ecco, per rimettersi letteralmente in gioco dopo oltre due anni particolarmente difficili legati alla pandemia e poi eh, anche gli gli gli soprattutto infatti. al rincaro dei costi eh, energetici. E quindi diciamo una convenzione specifica ecco, per accompagnare i dirigenti della rete associativa che parte ecco, da soluzioni concrete che possono eh, sostenere appunto, le associazioni e le società sportive. Una convenzione che di fatto è un po' un accordo quadro ecco, di eh, collaborazione perché come abbiamo proprio sottolineato con il presidente Abodi pochi giorni fa nel corso di un webinar di presentazione che eh, tutti i radioascoltatori possono anche trovare sui nostri canali social, sul sito dell'UISP nazionale, WISP.it, che vuole essere proprio, lo abbiamo definito, un osservatorio permanente delle esigenze delle associazioni e delle società sportive. Per andare nel concreto, questa convenzione mette a disposizione ecco, delle opportunità, dei prodotti finanziari, dei servizi di consulenze e dei prodotti finanziari che in questo momento possono ecco, supportare eh, la nostra base per eh, fare fronte anche a investimenti eh, da 10.000 euro fino a 60.000 euro e l'aspetto molto importante da sottolineare è che questi investimenti possono essere totalmente garantiti dal fondo di garanzia gestito direttamente all'istituto del credito sportivo attraverso diciamo, una semplice lettera di referenza del visto perché sappiamo quale sia l'altro aspetto importante legato a questi finanziamenti che è quello poi delle garanzie e sappiamo certo. che molto spesso sono direttamente i presidenti, i dirigenti, i componenti del Consiglio che mettono diciamo, garanzie personali grazie invece a questo ovviamente c'è il sostegno del eh, fondo diciamo, di garanzia del governo gestito appunto da eh, ICS ed è una cosa molto importante perché questo va un po' nell'alveo no, di spiegare come lo sport sarà pure di base, sarà pure quello che parte dai quartieri, dagli oratori, con, con tutte le sigle delle società di promozione sportiva, ma si tratta comunque sempre di persone aiutate sicuramente da molti da moltissimi ehm, ehm, diciamo tecnici che lo fanno anche semplicemente in modo ehm, ehm, sul, sul fronte del volontariato però c'è tanto professionismo c'è tanta professionalità no? proprio così Ugo uno sport che appunto ehm, vuole deve ripartire dal territorio eh, riparte dalle persone che diciamo proprio ecco con il loro impegno senza presunzione possiamo dire sono il motore di tutto eh, una grande, un grande volontariato, come sempre lo sottolineiamo, le dato tutto il mondo vasto del terzo settore in cui la promozione sportiva eh, sociale, eh, per tutti ne è, è ovviamente una, una protagonista eh, assoluta. Ce lo dicono anche i numeri ufficiali dell'Istat, come abbiamo ricordato altre, eh altre volte. Di fatto. Oltre un terzo delle organizzazioni non profit di questo paese è rappresentato proprio da associazioni, società eh, sportive, e quindi migliaia, migliaia di dirigenti, di tecnici eh, che sono veri e propri strumenti ecco, di un'idea di sport, che è un'idea di eh, coesione, di inclusione delle nostre eh, comunità e come hai sottolineato giustamente accanto al volontariato c'è molta professionalità c'è lavoro e quindi l'occasione anche di oggi vigilia eh, infatti, una ma domanda te l'avrei fatta proprio su questo <ride> tema perché, io ho no? anticipato <ride> no, ma e ovviamente un'attenzione che dobbiamo porre ai temi delle, del lavoro ovviamente a 360 gradi ma dal mio osservatorio dal nostro osservatorio ovviamente eh, L'occasione di oggi è quella di sottolineare ancora una volta l'importanza del lavoro sportivo. Siamo sempre in attesa, ecco, diciamo come ormai si dice oggi, della messa a terra del decreto legislativo 36 del 2021 che riforma appunto il lavoro all'interno del comparto sportivo. C'è un percorso avviato ormai eh, quasi un anno fa dall'autorità di governo attraverso una commissione tecnica che doveva portare ecco, soluzioni e correzioni a quello che è un decreto che unanimemente da tutte le parti si era definito come un decreto che avesse bisogno proprio di integrazioni e correzioni, si è perso un po' di vista diciamo, il, il percorso, so che è in corso diciamo, un'interlocuzione fra l'autorità di governo in materia di sport e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ancora una volta l'auspicio è quello, io l'ho detta così, anche in un recente appuntamento diciamo in sede politica che la montagna non partorisca il consueto topolino che ci sia sicuramente come la WISP del resto ma altri enti di promozione sportiva eh, chiedono da tempo la giusta attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori, la giusta attenzione per le tutele previdenziali assicurative delle lavoratrici e dei lavoratori, ma tutto questo va accompagnato perché alla fine ci sono sempre le associazioni, le società sportive di base con quello che già sono, stanno sostenendo in questi, in questi lunghi mesi e alla fine ovviamente ci sono gli utenti, i tesserati, i praticanti, e le famiglie. Non dimentichiamoci che in questo paese diciamo la stragrande maggioranza dei costi potremo eh, dire o ben oltre il 75-80% è sempre per praticare attività sportiva è sempre a carico delle famiglie. E questo naturalmente pesa poi sul bilancio mensile. Prima di lasciarti andare, Tiziano, però facci respirare anche, no? perché questa mattina siamo stati molto come si dice istituzionali, giustamente perché c'è da andare a vedere queste benedette leggi, c'è da andare a vedere questi benedetti stanziamenti, però facci un po' respirare invece quella bellissima aria che viene fuori. E quando uno, non so, apre un sito della Wisp e vede tutta la miriade di iniziative che ti viene voglia di, di prendere le, le scarpette, un pantaloncini, maglietta, una canottiera e venire a fare sport. Sì, grazie assolutamente di questo spunto perché appunto a, accanto, come lo definisco sempre io, al nostro dovere di rappresentante, eh, giustissimo, istituzionali a favore della nostra rete associativa per rivendicare attenzioni e misure sempre concrete anche dal punto di vista economico, c'è una rete associativa splendida, c'è una rete associativa splendida che ogni giorno sui campi delle nostre città, delle periferie, delle aree interne, nei palazzetti e negli impianti sportivi a cielo aperto, la ripresa c'è, ovviamente continuiamo a dire al di là di quelle che sono diciamo, le normative di riferimento, che diciamo settimana dopo settimana si stanno allentando ma di tenere sempre alta ovviamente l'attenzione eh, rispetto all'emergenza Covid che non è ancora terminata però nonostante tutto questo eh, sono migliaia le attività ogni giorno di campionati di tornei territoriali tra l'altro entriamo eh, per noi ovviamente in una primavera particolare che poi è contraddistinta da quale estate e da tutte le manifestazioni nazionali finali nazionali di campionati e tornei e veramente in tutte le, eh, le discipline quindi eh, grazie di aver ecco, sottolineato anche il nostro sito che è un po' il baricentro di tutta la nostra comunicazione Ma no, è bello quando vedi queste cose tutte, tutte le iniziative se io fossi un ragazzino, un bambino dico... Le voglio fare tutte, non ho una, le voglio fare tutte perché sì. sono, sono cose bellissime. Poi, Ugo se hai ancora qualche secondo sì, assolutamente. Da, da dedicarci, assolutamente. E un, diciamo, un annuncio di un appuntamento a cui teniamo molto come WISP perché per noi da vent'anni, da vent'anni, eh, il primo maggio significa anche ricordare un nostro indimenticato e indimenticabile presidente nazionale Gian Mario Missaglia Domani appunto celebreremo i vent'anni della sua prematura scomparsa, avvenuta il primo maggio del 2002. Gianmario fu presidente nazionale della WISP dal 1986 al 98, ma è riconosciuto ecco, non solo dentro l'associazione, ma un po' in tutto il vasto mondo del terzo settore, un, di fatto un pioniere ecco, della cultura dello sport per tutti nel nostro paese, un precursore, diciamo così, nella comunicazione, nelle reti sociali eh, che davvero in prima persona si prodigò per costruire dal forum del terzo settore a un'associazione straordinaria come Libera di, di Donciotti. Allora domani mattina alle 11, quindi domenica 1 maggio, sulla pagina Facebook ufficiale di Wisp Nazionale eh, avremo ecco, un'oretta di collegamenti con amiche e amici del mondo della comunicazione, del mondo dell'associazionismo, per ricordare appunto Gianmario Mistaglia ma inseriremo due appuntamenti, due collegamenti molto speciali per tornare proprio a quello che dicevi poco fa della bellezza dello sport poi praticato perché avremo due collegamenti, uno con Iesi, quindi provincia di Ancona e l'altro con Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto perché parleremo di bici in città, avremo proprio due prologhi di un'altra manifestazione di sport all'aria aperta straordinaria come bici in città e con noi collegati avremo il piacere di avere Sara e il figlio Mauro Missaglia, quindi la, eh, la moglie e il figlio di Gianmario Missaglia, che con noi ecco, ricorderanno eh, degli anni veramente preziosi, non solo per la WISP, ma per tutto l'associazionismo eh, italiano. E poi presenteremo in anteprima un volume a che abbiamo voluto dedicare la memoria di Missaglia, Sport per tutti non basta dirlo, in cui abbiamo raccolto gli ultimi quattro libri realizzati da Gian Mario tra il 1998 e il 2002, ma che sono di una attualità straordinaria. Crediamo proprio di sì, uno dei personaggi che hanno permesso poi veramente al terzo settore di decollare, ah. di diventare la realtà che c'è oggi. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, grazie per essere stato qui con noi naturalmente. A breve grazie torneremo a te, Ugo, ancora sempre. a chiamarti. Un abbraccio intanto, buona giornata. Un abbraccio.